Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di maggio 2023. Ad aprire il calendario del mese, il 2 maggio, sono diverse scadenze che caratterizzavano la coda di aprile 2023. Si parte dalla dichiarazione IVA che poteva essere inviata da imprese partite IVA a partire dallo scorso 1 febbraio. Lo stesso giorno è fissato il termine per la domanda di esenzione dal canone RAI per i cittadini con 75 anni di età compiuti e con un reddito inferiore a 8.000 euro. Nella stessa data altri due importanti adempimenti. Il primo è la consultazione del modello 730 2023 precompilato, che potrà essere modificato a partire dal prossimo 11 maggio. La dichiarazione dei redditi con modello 730 dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate da lavoratori dipendenti e pensionati entro il prossimo 2 ottobre 2023. Dallo stesso giorno potrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per la fruizione dei crediti di Superbonus, Sisma Bonus e Bonus Barriere in 10 anni, per le spese oggetto di comunicazione relativa a cessione del credito sconto in fattura, effettuata entro il 31 marzo 2023. Il 16 maggio sono in programma gli adempimenti periodici IVA, IRPEF e dei contributi IMSS.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 al versamento dei contributi IMSS dovuti sulle retribuzioni del mese precedente, al versamento IVA di aprile 2023 per i contribuenti con liquidazione mensile e al versamento dell'IVA del primo trimestre 2023 per i contribuenti con obbligo trimestrale. La stessa scadenza del 16 maggio deve essere segnata in agenda anche dagli iscritti alla gestione separata IMSS artigiani e commercianti chiamati al versamento della prima rata dei contributi fissi. Il 25 maggio 2023... È in programma il termine per l'invio degli elenchi Intrastat, che questa volta interessa esclusivamente gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. L'adempimento riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE. Fine mese caratterizzata da un doppio appuntamento, entro la scadenza del 31 maggio devono essere inviate le comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA trimestrali, ovvero le lipe relative al primo trimestre dell'anno. Nella stessa data è in programma anche un versamento, quello dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, tenendo conto delle novità apportate dal Decreto Semplificazioni 2022. Questa dunque è la panoramica degli adempimenti del mese di maggio. Per ulteriori informazioni e maggiori approfondimenti potete fare riferimento all'articolo di informazione fiscale che trovate nel link all'interno della descrizione. Al prossimo appuntamento. Arrivederci!